Ciao cucciolini e cuccioline, guardate chi c'è qua con me, Vanessina. Oggi Vanessina non è stata tanto bene e quindi è rimasta a casa con me. Adesso dove siamo, Vane? Fuori esco. scuola. Perché? Per prendere Anastasia. Per prendere Anastasia che esce per, per la pausa pranzo. E dove andiamo a mangiare? Al Burger King. Al Burger King, sei contenta? Uh -huh. Ok, dai, ci vediamo tra poco con Anastasia. dobbiamo prendere un libro sì. e poi dove andiamo a mangiare Ani? Burger King e sei contenta sì. hai fame sì. mm. va bene andiamo a prendere questo libro e andiamo subito a mangiare ciao, ciao. siamo arrivati al burger king che cosa sì. mangiamo oggi? le um, pimille col toast le patatine sì, io volevo, no, no vieni qua Ani vieni dentro che non posso lasciarti qua da sola dai su c'è nessuno meno male fare un girino fuori si spinge amore non si tira Opla. adesso vado là sopra dai vai a fare un giretto dai svagati un po' che sei stata a scuola sutta sola soletta Vanessina non è voluta venire wow bravissima <ride> Cosa stai facendo? Allora, facciamo il vincere la O. Eh beh, contro vita, te stessa. L'uva, terzo po posto. Mm. Qua ti la O. Sì. E qua c'è la X. Mm -hmm. Qua mettiamo la O. Sì. E si forma così, abbiamo vinto la O. Brava, amore, vinto, complimenti. E è pronto. Andiamo, Ani, andiamo perché è quasi pronto, dai. È arrivata la coppona. Cos'è? Uno squishy? Buono. Uno squishy? Anche tu? Uguale? Togli il giubbettino, però. Ragazzi, sfogliatevi per mangiare. Bella la mia Vanessina che si mette schiacciato nel panino. Eh? Togliamo la, gli ingredienti per poi aggiungergliene altri. Mi sembra giusto. Buon appetito, bambine mie. Mamma Buon appetito grazie no. <ride> prego amore noi ci siamo guardati un film dell'horror stamattina anzi due uno poi l'abbiamo tolto perché non ci piaceva più va bene buon appetito anche a te allora amore ma questo panino è profumatissimo è tanto buono vero ma si vede che stai mangiando con appetito amore avevi tanta fame piccolina mia eh se a scuola dessero al Burger King a pranzo non usciresti mai per venire a casa. Eh, chissà oggi cosa c'era. Magari le lasagne. Chi lo sa. No, oggi è lunedì. Pizza probabilmente. Eh, andiamo al dolce. Eh? Mangiato mm. quasi tutto? Brava. Tu invece dove sei? Hai Nuggets? Eh, sta, sta già mangiando il dolce? No, amore, io no. no. No, no, no, no. Io ho mangiato a casa. Non mi va. Lasciali lì se non ti vanno. Li portiamo a Daniel. Volevo fare un giochino. Vediamo che gioco è. Una, una pallina. Hai fatto una pallina? Adesso cosa devi fare? Incrociare mm. le dita così. E fare tre. E sembrano due. Esatto. Mm. Tu se passi la pallina sotto le tue dita sembrano Puoi due palline. Provate ragazzi. E anche così. così. Guardate. Ho toccato vediamo i tacchetti di stickers oh, adesso è più sorridente Cos? mi raccomando eh, litigate anche il burger king eh. ci fai lì? Sei andata a disturbare tua sorella Allora abbiamo finito di pranzare Adesso facciamo un girettino in un negozio Qua dove ci sono tantissime cosine carine Sì stamattina fuori da scuola Ti hanno dato l'album dei cucciolotti Non aprirlo in macchina Anastasia Tanto non li appiccichiamo adesso Li appiccichiamo dopo quando torni a casa Anastasia adesso la carta la butti Visto che non mi hai ascoltato Se ti avessi voluto prendere un regalino qua dentro Non te lo compro No perché la mamma va ascoltata Ti ho detto di non aprirlo e tu l'hai aperta Allora Vanessa entra e scegli il regalo che vuoi Perché hai fatto di testa tua e non mi hai ascoltata? Ho detto te non, Cosa ho detto io? <ride> Cuccioline e cucciolini Cosa ho detto io ad Anastasia? Di aprire i, le figurine oppure di non farlo perché eravamo in macchina? Scrivetemelo nei commenti perché lei dice che io glielo ho detto Vanessa, queste maschere per il viso io le avevo viste l'altra volta ma non sono per bambini o forse sì aspetta fammi leggere guarda non ho idea del c'è cioè, il pinguino eh lo so il riccio e il lava queste sono per grandi, queste. eh ho capito Vanessa eh, sono in tessuto eh comunque come quella per i bimbi non sono creme comunque vieni che andiamo a vedere cosa sta combinando tua sorella arriviamo che bello oggi dove andiamo andiamo non c'è nessuno un orario... No tu, no, tu ti scordi. Se no. uno che. No, no, no, no, non no. sto scherzando. Sai cosa ti volevo Io prendere? Le unghie finte. E prendile. dove sono? Adesso le cerchiamo. Io volevo. Cos'è che vuoi? Cos'è che vuoi? Cos'è che vuoi? Le unghie finte è un'altra cosa. No, amore, una cosa sola. Cosa avete scelto? Le unghie finte? Ma quelle sono brutte. Ma ah, no, si verdi? Verdi? Anastasia per me guarda che per te sono giganti eh. non vanno bene ma no, ma sono grandi per lei hai le dita piccine prendi, prendi gli sticker questi qua da mettere sulle unghie invece non è vero, sono belle. ci mettiamo lo smalto chiaro per truccarti per il tuo questi due? Il set per truccarti, lo metti sulla tua specchiera. Qua roba che te hanno? Sì, ma ce ne sono un mingiardo. Sì ho capito amore Tanto poi non lo facciamo Se lo prendo Ah ma dai Questa è una maschera per la faccia Che bello! Che forte anche Ah sì sì Anche qua l'abbiamo visti prima Ma questo qua nel barattolo non lo avevo visto Guarda La maschera è sfogliante dal viso fosforescente Che si illumina Sfogliante a few moments later. ok amore siamo tornati a casa io e te e che cosa dobbiamo fare adesso? vuoi mettere le unghie. Vuoi unghie nuove? ti devo dare una mano perché c'è da incollarle vero? Sì. babini dai proviamoci che poi andiamo a prendere di nuovo Anastasia come si fa? Um. allora cosa dobbiamo fare? mettere la colla sull'unghia? intanto no, scegliamo sì. prima le unghie abbiamo diverse forme ovviamente scegli le unghie da mettere prima di mettere la colla allora la qua e poi sono, alcune sono tutte color argento e altre invece sono sfumate bianche e argento se mi avvicino troppo scoca. così questa vale, ok questa? questa? Sì. quindi solo qua mm -hmm. metti tu? Vi siete mai incollate Quattro! le unghie? Oh, la prima unghia si è incollata. Ok, scegli la seconda. Bianca? Sì. Sei sicura? Yes. Vai. Tira, girala. Qua. Vai. 5 secondi. Ah! Si è incollato il mio dito su di te. No, Oddio, se... guardate! Cos'è? Guardate! Ho la mano incollata. È forte, è potente, eh? Oh, occhio gli occhi. Altra unghia, Vane? Questa. Misura giusta? Sì, qui. Sì, io! Sì, perché che io sei. ho le unghie lunghe e non riesco ad afferrare niente. Ok? Ma è così? Vuoi Anche Andrini. Ok, adesso? Sì. Adesso? Eh. Sì, questa è qui. Qua? Vai. Incolla di brutto. si, sì, mamma mia. Adesso l'ultimo mignolino, dai. Ok. Guardate, c'è. <ride> È potentissima. Fatto? Sì. Ok. Passiamo alla mano destra? Adesso ti voglio vedere. Guardate che bella. Bellissime. Mm. Sembri quasi me ragazzi non potete capire cosa è successo nel frattempo praticamente mi, si era, mi era rimasto incollato il dito alla mano di Vanessa e abbiamo capito che questa colla era super potente Vanessa è spaventatissima sta piangendo tantissimo perché aveva paura che non riuscissi più a toglierle le unghie Vanessa scusate un secondo perché veramente è spaventata amore ascoltami ascoltami ascoltami te le sto togliendo non riuscivamo a toglierle né con l'acetone né tantomeno con l'acqua calda. Lei ha iniziato a spaventarsi tantissimo perché credeva di non riuscire più a toglierle e gliele sto togliendo con un coltello. Quindi, ragazzi, vi do un consiglio: non comprate mai le unghie che si attaccano con la colla, perché la colla è super potente e poi toglierle risulta veramente difficile. Io sono qua col coltello a staccarle l'unghia. Oh male no, non no veramente non potete capire no, non ho nulla. no, ma non potete capire che paura ci siamo no. prese ci siamo veramente l'ultima, mai più mai più ragazzi io non riuscivo a staccare la, il mio dito dalla mano di vanessa non riuscivo e infatti guardate le mie mani come sono conciate non si vede perché se mi avvicino aspettate guardate ho tutta la colla attaccata sì. non mani mai queste unghie perché guardate gioia mia guarda ha tutte le mani piene di colla pesantemente non so se riuscite a vedere eh, e perché? si è spaventata tantissimo amore Sto trovando io, mamma. no amore stai tranquilla vai dai andiamo a lavarci le manine col sapone sì. eh? Io, eh, io, sono... Eh lo so amore ti ho vista ma effettivamente ti devo dire la verità mi sono preoccupata tanto anch'io e oltretutto mi sono arrabbiata con me stessa per averte le fatte prendere nonostante ti avessi detto di no tu hai insistito allora le cose per gli adulti non sono fatte per i bambini lo hai capito adesso mm -hmm. lo farai ancora mi chiederai ancora una cosa che non è per bambini come la maschera per il viso qual è? Qual è? Eh se per bambini è per bambini se per adulti non va bene ok? Dai l'ansia. Allora, ascoltami, fammi vedere. Siamo riusciti a toglierle a lavarci un po'. Però veramente non siamo riusciti a togliere sta maledetta colla. Vabbè, ce l'ho anch'io qua sotto. Ma, ma passerà, vero? Sì, che passa, e colla. Però veramente. Io ero felicissima per le unghie. Poi. Che colla potente! Ti sei spaventata tantissimo, amore. Però guarda, da una parte. Quella che avevamo di Halloween delle streghe, avevano quello una cosa piccicosa che mettevi e si toglieva su, Ah, infatti io quando le, le ho chiesto sinceramente ti dico la verità quando ho chiesto alla commessa se avessero la colla lei mi ha detto sì ma io pensavo che, si incolla, che avevano già la colla sulle unghie non che c'era la colla da applicare effettivamente ho fatto io una cavolata non dovevo fartela mettere ma non immaginavo fosse una colla così potente io cerco delle colle così potenti magari per incollare qualsiasi cosa e non le trovo e questa è super potente Pericolosissima perché io e te non riuscivamo più a staccarci con le dita Mi sono spaventata lì io La prossima volta eh. chiediamo se non c'è la colle, C'è solo già quella cosa Ma lì sì, a le andiamo come... a prendere da un'altra parte Fatto, eh. Al tenti Andiamo a prendere Anastasia E spieghiamole quello che è successo Nella speranza che lo capisca e che non le voglia mettere assolutamente Non no. glielo facciamo comunque mettere Dai andiamo a prenderla che troppo Anastasia è, c è che anche lui sì, soprattutto incollate poi. Andiamo. Dani, bentornata. Allora, ti dobbiamo raccontare un episodio bruttissimo e pericolosissimo che ci è accaduto oggi pomeriggio a me e a Vanessa. Guarda. Ti ricordi... Ti ricordi... Ti ricordi le unghie che abbiamo comprato oggi con la colla? Ecco, eh sì. ecco insieme alle unghie c'era proprio una colla che si doveva applicare. Solo che quella colla era potentissima e io sono rimasta appiccicata col dito guarda col dito alla mano di Vanessa e, e non riuscivamo più a staccarci Anastasia Vanessa piangeva di brutto in quel momento non ho potuto fare la ripresa perché eravamo incollate ed ero preoccupatissima credevo di finire in ospedale ti dico la verità credevo di finire in ospedale e che mi si staccasse tutta la pelle della, del dito e poi alla fine piano piano con l'acqua calda e l'acetone sono riuscita a staccarmi ma sono ancora piena di colla oltre a essere piena di colla E io so io dopo ma non viene via, guarda le mani di Vanessa, poverina. Adesso ti faccio vedere il video e come sono riuscita a staccarle. Vanessa era terrorizzata, sai come ho fatto alla fine con un coltello, quelli da cucina, con la punta piano piano. Ho dovuto scavare, scavare finché non si sollevavano le unghie. Bene, bene, signoria, fate vedere. Questo è perfetto, impeccabile. Allora, facciamo i saluti e terminiamo questo video disastroso così, Anastasia. Anastasia, Anastasia, non ridere, ti ho vista. Eh, bu. Salutiamo i nostri cucciolini? Allora, iscrivetevi al canale, altre volte campanella e lasciate il pollicione in su. Ciao!